Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come abilitare il proprio microfono nel browser Chrome, Firefox, Internet, Opera, altri browser è la stessa procedura, basta che andate su impostazioni e scrivete il microfono però non pensavo neanche eh, di farlo questo video, però me l'hanno chiesto quindi a questo punto andiamo su Chrome ma come vi faccio vedere queste sono le impostazioni quindi adesso vado sulla schedina eh, della pagina iniziale e vado su impostazioni avanzate sistema oppure possiamo direttamente fare così microfono ok impostazioni sito e qui troviamo la fotocamera, il microfono, le notifiche, tutto microfono Predefinito metto il mio, questo vabbè, è il microfono della webcam, e qua potete mettere il vostro microfono, ok? Molto semplice. I siti possono richiedere l'autorizzazione per utilizzare il microfono. Per esempio, se vai su un sito, poi in alto a destra spunta uh, questo, uh, questo simbolo, il microfono, e tu lo consenti. Oppure non consentire ai siti di usare il microfono. O metti questo, o metti questo. Dipende da te se vuoi usare il sito con questo microfono. Quindi, come potete vedere, eccolo qua, possono utilizzare il microfono, ho avuto qualche conferenza e quindi l'ho abilitato. Quindi ragazzi, un video brevissimo, se vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina, lasciate anche un like se il video vi è stato utilissimo, ok? Quindi, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!